È la domenica dopo il Natale, la domenica della Santa Famiglia che celebriamo. La Chiesa ci invita a guardare alla Sacra Famiglia. Contempliamo il mistero di amore che si lascia prendere per mano da una donna e un uomo. Gesù in mezzo a Giuseppe e a Maria. Un bambino come tanti, che cresce, che si fortifica, vuole essere così. Il nostro dio vuole vivere come tanti altri bambini vuole lasciarsi guidare lasciarsi condurre incombi il pericolo per questa famiglia è perseguitata tutti i bambini sono perseguitati perché la venuta del re fa paura ai potenti e purtroppo devono correre devono fuggire in egitto mentre Rileggevo questo testo, pensavo alle numerosissime famiglie del mondo che sono costrette a partire, perché sono perseguitate, perché sono sfruttate, perché fanno la fame, non riescono a nutrire i loro figli e cercano fortuna altrove. Certo, questo tema dei migranti è un tema scottante, però ecco, non possiamo non considerare questa tristezza della povertà, delle guerre che sono sparse nel mondo, delle violenze. Ecco, la famiglia allora diventa un baluardo, diventa un rifugio, un'occasione per ritrovarsi, un'affettività allargata e molteplice. Nella famiglia si esprime la paternità, la maternità. Ci sono, ecco, possiamo dire, diverse relazioni che si intersecano. La, la relazione di amore del padre verso il figlio del figlio verso il padre la relazione tra i coniugi tra i genitori in quanto genitori in quanto padre e madre verso i loro figli e dei figli verso i loro genitori potremmo dire che la famiglia diventa palestra di umanità palestra anche di fede perché anche noi sacerdoti dopo tutto anche se dovessimo impegnarci a dismisura non riusciremmo mai a colmare il vuoto che magari si può riscontrare in una famiglia che non alimenta la fede con la preghiera se in una famiglia non si prega se non c'è l'esempio dei genitori, se i figli non vedono proprio con i loro occhi un genitore in ginocchio che riconosce Dio nella propria vita, una mamma che li accompagna nella crescita della fede, nella preghiera, se non c'è questo esempio, questa testimonianza, difficilmente noi avremo dei figli formati cristianamente, con dei valori, anche umanamente, perché i valori cristiani poi sono valori anche umani, sono, fanno bene a tutta l'umanità educati all'alterità, educati all'accoglienza, alla generosità. Se una famiglia si è chiusi, si è ricurvi su se stessi, individualisti, è chiaro che un figlio percepirà questo, nella vita sarà altrettanto cupo, chiuso, individualista, non riuscirà ad essere generoso con gli altri. Ecco la Santa Famiglia di Nazareth, questa famiglia che ha dovuto viaggiare e che ritorna a Nazareth, quasi eh, casualmente, ma in realtà c'è un adempimento delle scritture, verrà da Nazareth il figlio di Dio. È lì che a Nazareth vive nel nascondimento, nella quotidianità, nell'ordinario, come tante altre famiglie. E Gesù apprende e si nutre dell'affetto dei suoi e al tempo stesso lo dona in quanto figlio di Dio. Ognuno ha qualcosa da dare, nella famiglia si insegna questa reciprocità del dono che siamo gli uni per gli altri. La Santa Famiglia costituisce per noi un grande dono, è un modello, un modello di vita piena, di vita felice, di vita cristiana, un modello di famiglia. Penso che questa sia l'unica famiglia possibile, dove c'è un padre, dove c'è una madre e ci sono dei figli che attendono dai genitori cure e attenzioni, ma dei genitori pure che attendono reciprocità e affetto. Buona domenica della Santa Famiglia a tutti voi.